Buonasera agli amici di Soltino 5 TV, peccato perché non avremo da mostrare gli highlights perché è stata, ritengo, una bellissima partita, molto emozionante, capovolgimento capo, capo di fronte, come è giusto che sia, fra la prima e la seconda in classifica. Onore del vero, mh, devo fare, dare merito agli amici di, del Camarina che secondo me hanno fatto più loro la partita che noi. Noi venivamo da da una settimana un po' brutta, perché le assenze di Ragusa, di Giannello si fanno sentire, l'infortunio inf di qualcuno in Coppa, diciamo così ha dimensato un po' la squadra. Questo però ha dato la possibilità ai nostri ragazzini, in primo piano Mario e Pietro che ritengo che hanno fatto una grande partita eh, giocandosi la partita da capolisti Mario ha fatto il gol quel gol che è rimasto fino alla fine abbiamo sprecato tanto abbiamo sprecato anche perché il Cavani ci ha dato molto spazio perché ormai era tutto riversato in avanti e devo fare un grandissimo, un grandissimo eh, diciamo così, i miei complimenti a Sebi Sebi è stato superlativo devo dire che che naturalmente abbiamo giocato tutti col cuore, tutti ci abbiamo messo qualcosa, ma Sebiaia e eh, i due ragazzini hanno fatto grandi cose, eh, davvero grandi cose. Un po' sottotono Francesco, mh, Francesco purtroppo a volte queste partite un po' lesente, eh, Sappiamo che lui può dare molto, ma molto di più. Eh, sono convinto che recupererà, deve solo essere più sereno, perché a volte lui si... Mh, si prende un po' troppo d'ansia, questo non deve accadere perché è un giocatore di grande livello e, e ci sono dei momenti dove bisogna essere umili e essere al servizio della squadra, ci sono dei momenti in cui bisogna, bisogna essere protagonisti. Oggi era la giornata che lui doveva essere un po' più umile, e, però um, devo dire che tutto sommato ha fatto bene, nel senso che um, quello che non ha fatto bene è che non ha segnato, perché poteva fare almeno due o tre gol e non li ha fatti. Però per il resto ha diciamo, avuto una discre un discreto bilanciamento nella fase difensiva, e... però è chiaro che noi ci aspettiamo sempre da lui che possa fare gol. Uno che ha fatto quasi 50 gol in, in C2 quest'anno è chiaro che ci aspettiamo sempre di più. Per il resto la solita abbenegazione di, di Lombardo, di, di Sebiaia, di, di Sebilo Nigro, ha fatto bene anche Renzo, tutti quanti i ragazzi che sono entrati hanno fatto la loro parte, però devo dire che abbiamo giocato col cuore più che con la tecnica e la tattica, abbiamo giocato col cuore abbiamo difeso a spada tratta eh, questo 1-0 davvero è stata molto emozionante anche vincerla perché non pensavo neanche di poterla vincere dopo che avevamo sprecato tantissimo eh, però sono contento perché abbiamo fatto una bellissima difesa ecco, sì. eh, con una squadra che ritengo che, che ancora ha tutte le carte in regola per poter vincere il campionato se avessimo pareggiato non sarebbe servito né a noi né a loro. Così noi siamo a 49 punti, siamo un punto avanti loro. Ma ora ci saranno quattro gare eh, difficili perché noi andiamo a Melilli. Loro giocano conoscendo lo in casa. E probabilmente potrebbe anche approfittarsene i calatini, perché non hanno più scontri diretti e potrebbero eh, eh, riuscire a fare anche quattro partite quattro vittorie consecutive, non so oggi cosa hanno fatto, cosa devono ancora giocare, possono fare diciamo, cinque vittorie consecutive e, e se noi non vinciamo tutte le partite c'è il rischio di essere risucchiati diciamo così, tra il secondo e il terzo posto. Sono contento, ripeto, per la prestazione dei ragazzi, e contentissimo anche dal pubblico, un boato alla fine della partita che mi ha emozionato davvero come, come qualche tempo fa, la squadra è seguita, i ragazzi eh, stanno, stanno facendo bene, ci siamo seguiti, naturalmente alla fine vedremo cosa succederà perché non sempre vince la squadra più forte, eh, nei campionati ci vuole anche un pizzico di fortuna, che oggi devo dire al di là dei gol sprecati abbiamo anche avuto, eh, quindi ora tutti diciamo, mettiamoci in testa che avremo quattro finali, ce li giocheremo così e vediamo quello che succede. Un grandissimo saluto agli amici di Sottino Cinque